Brevemente volevo mostrarvi come condividere un file in uh, Google Drive. Allora apro Google Drive. Qui ho tutti i miei file, ossia le mie cartelle. Apro la, uh, una delle mie cartelle con doppio clic vado su un file che non è ancora condiviso, ad esempio questa scheda che si chiama scheda mind map, clicco con il destro sulla scheda e uh, clicco su condividi. In questa finestra uh, vado in avanzate, avanzate e um, chi ha accesso vado in modifica e um, tra le ho tre opzioni pubblico sul web attivo chiunque abbia il link non attivo persone specifiche clicco su attivo chiunque abbia il link ossia chiunque abbia il link può accedere e non è richiesta autenticazione okay. Posso poi scegliere chi eh, chiunque acceda al file, può visualizzare, può commentare, può modificare. Allora, se eh, su questo file si lavora più mani metterò può modificare. Se il file serve per eh, la condivisione e il download, lascio può visualizzare, salvo queste impostazioni e ora mi eh, dà la possibilità di eh, avere il link che manderò alle persone eh, con cui vorrò condividere questo file quindi copierò con il destro copia il link che invierò una volta che ho copiato il link clicco su fine e vedete che la scheda mind map mi risulta condivisa qualora volessi vi ripeto eh, eh, che qualcuno la lavorasse sul mio file mi eh, converrebbe eh, quindi eh, riandare in condividi e in, inserire i nomi o gli indirizzi delle eh, persone eh, che eh, voglio eh, possano modificare il mio file. Quindi chiunque abbia il link può vedere, copio il link. Alcune persone le posso invitare per mail a modificare il mio link. In questo modo il lavoro diventerebbe un lavoro condiviso a più mani. Buona giornata!